ma più che è assolutamente in sintonia con il nostro modo di essere che vuole coniugare i valori dell'azienda, quindi i valori dell'economia diciamo, dell con valori molto più vicini all'uomo, valori sociali e quindi fare in modo che le due cose non diventino in contrasto ma, ma crescano assieme e si sostengano a vicenda. Okay. Mm, ma questo è il terzo bando, in realtà, gli anni sono quattro, sono state tre annualità. È stato un crescendo sì, in termini di numero di cooperative aderenti, quindi eh, all'inizio un numero molto contenuto, che faceva riferimento a Consolida, eh, 3-4 cooperative che già avevano però esperienza proprio di abitare di vita indipendente, poi il numero si è ampliato, adesso sono eh, stati presentati eh, 9 progetti in quest'ultima tornata che però riguardano 30 persone, perché non sono tutti progetti individualizzati da una quindicina di cooperative. Poi alcuni di questi progetti sono stati ritenuti eh, coerenti con i criteri di valutazione che hanno fornito esplicitamente, altri hanno richiesto un approfondimento, abbiamo incontrato le cooperative per chiarirci meglio sugli aspetti e solo alcuni progetti, eh, peraltro scritti eh, in maniera assolutamente rigorosa e molto chiara, mh, non risultavano pienamente pertinenti con lo specifico di Etica, che eh, è un fondo dedicato proprio all'abitare inclusivo di persone con disabilità, mentre alcuni altri progetti affrontavano tematiche più ampie della vita di pazienti anche psichiatrici o, Okay, mille. È un'iniziativa, una parte che è molto importante tra il mondo della cooperazione trentina e Dolmit Energia, quindi le due realtà trentine è un'iniziativa importante perché si rivolge innanzitutto a tutta la platea dei soci delle famiglie cooperative e delle casse rurali che attraverso la disegno di questo fondo etica possono in qualche modo avere uno spalmio immediato sulla volete, questo è un aspetto importante, ma possono anche destinare una parte di risparmio attraverso Domita Energia a un fondo che poi viene messo a disposizione tramite una rete di cooperative sociali aderenti alla Federazione Tintina della Cooperazione a favore di progetti che vanno a agevolare persone con difficoltà, quindi persone diversamente abili, persone disagiate e in difficoltà, in questo caso questi progetti, i nove progetti, sono stati rivolti al, al vivere in maniera sostenibile con una modalità che consente a questo tipo di soggetti, di persone di svincolarsi, di avere autonomia rispetto alla famiglia di origine e di vivere orientata al futuro da soli in, in coabitazione con altre persone, ma in un modo libero, sicuramente più libero, più autonomo, facendo un grande servizio alle famiglie da una parte ma anche a queste persone che ne avevano particolarmente bisogno. È una cosa di cui credo il mondo della cooperazione debba andare veramente orgoglioso. Credo anche che questo progetto avrà sicuramente un futuro importante.